Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi, oggi ho voluto fare questo video perché ho accumulato un milione di visualizzazioni in questo effetto sonoro Horror, quindi molti di voi quando cercavano effetti sonori Horror, effetti sonori Horror, porcazzo, horror Come primo video esce il mio poi il resto, altri, vabbè, ci sono anche altri dei, dei miei, miei effetti Anche questo qua delle urla straziane, sono in horror terrificanti, terrificante, 400.000 visualizzazioni, veramente grazie Quindi gli effetti sonori fanno per me più. Poi abbiamo anche tutorial, tech, su, con l'attivazione di Windows Tutorial soprattutto come uh, risolvere problemi anche con Bluestacks, gli antivirus Shader su Minecraft, errori nei giochi MSI Afterbanner che è molto importante usarlo e controllare la nostra scheda video Epic Games che non si avvia uh, Cosa abbiamo più? Shaders uh, del ray tracing uh, di Minecraft e tutte queste cose qua Farm uh, Che c'è più? Ragazzi, se avete bisogno entrate nel mio server Discord per qualsiasi cosa, siamo una sessantina di membri, quindi uh, quindi, molte persone entrano, hanno bisogno di quello, quello e quello, quindi io glielo do, e, e niente, quindi veramente uh, vi ringrazio ancora, in questi, vabbè, verità, sto su YouTube da due anni in attività, dico, cioè in attività sto da due anni e e mezzo sì, due anni e mezzo però beh, sono rimasto pure inattivo per qualche anno e <ride> vabbè e quindi questo video l'ho buttato sul canale <ride> ed è salito così, vabbè uh, quindi grazie a tutti per questa visione ci tenevo moltissimo a fare questo video quindi ragazzi lasciate like iscrivetevi al canale seguimi su Twitch, Instagram e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. E questo prossimo video sarà un tutorial. Se avete bisogno di tutorial tech, come scaricare cose così, oppure giochi, eh, scrivetelo nei commenti. E ci penso io, li possiamo anche testare e vedere se funzionano come. Il nostro carissimo video, vediamo un po' dove sta Eccolo qua, Ready or not Questo video 10 giorni fa uh, Ho visto che sta facendo, cioè, diciamo che um, sta spopolando su Steam come miglior gioco shooter Che sembra un gioco fatto uh, apposta <coughs> come um, la SWAT, FBI cose così ed è meglio di Rainbow Six Diciamo così meglio di Rainbow Six Solo che ha bisogno anche di qualche aggiustatina Quindi ragazzi io vi saluto Vi saluto Ciao Ha <laughs> <laughs> ha